Buongiorno, mondo. Oggi è la seconda puntata del, di questo gruppo che Callorea e Stile sta ehm, accendendo, e oggi eh, vorrei parlare di una, della comunicazione. comunicazione. Tanti giovani mi, mi scrivono che vogliono iniziare questa carriera nella bellezza e oggi vorrei raccontare ai giovani parrucchieri che mi seguono eh, quello che io personalmente ho in, in, intrapreso tanti anni fa come comunicare un qualche cosa alla cliente di turno allora eh, per iniziare a fare il parrucchiere dobbiamo imparare a comunicare e come si comunica perché ogni, ogni persona che viene dentro un parrucchiere ognuno ha un gusto eh, particolare e oggi vorrei svelare eh, i segreti di un parrucchiere qualunque eh, che ci lavora da tantissimi anni perché la differenza di un parrucchiere eh, parte sempre dal saper comunicare o saper gestire eh, quello che andiamo a insegnare. Sono un po' distratto eh, perché sto eh, andando in diretta dal gruppo aperto in questo momento di Caloria e Stile che in futuro eh, verrà fatto un po' più in privato solo per gli addetti ai lavori, eh, perché qualsiasi tipo di scuola, virtuale o non, eh, passa attraverso un'informazione che ci aiuta a migliorare quello che dobbiamo fare. Allora, dice ma come faccio a comunicare con una persona che io non conosco una delle cose primarie che dobbiamo fare come parrucchieri dobbiamo imparare ad ascoltare le persone perché questo perché non abbiamo una bacchetta magica per indovinare mh, quello che la persona che desiderio ha di cambiamento perché ricordiamo Ogni volta che una persona va dal parrucchiere, al di fuori di qualsiasi cosa, delle volte si va dal parrucchiere per riniziare da capo un altro pezzetto di vita in un modo diverso. E i capelli sono fondamentali. Però per fare chiarezza in questo abbiamo bisogno di informazioni. Allora, nel momento eh, dell'accoglienza eh, della cliente, eh, la facciamo mettere seduta e cominciamo a fare delle domande. Ma che tipo di domande dobbiamo fare? Allora, tecnicamente dovremmo fare tutte quelle domande aperte, perché ci sono due categorie di domande. Ci sono categorie eh, di domande chiuse, dove la cliente ti dirà o sì o no, o dove ci sono domande aperte dove la cliente ci dà una descrizione di qualche cosa per esempio eh, domanda da quanto tempo non corti, non tagli i capelli e la cliente ci darà un tempo ben preciso da un mese, da tre mesi, da sei mesi da 12 mesi già quello è un'informazione eh, che al parrucchiere necessita e questo è il modo di raccontare alla cliente una cosa molto importante che vorrei raccontarvi io eh, sto spiegandovi un qualche cosa però le immagini aiutano molto di più adesso non mi trovo il libro guida però nella, una prossima puntata vi farò vedere una tecnica di immagini da una parte di parole dall'altra parte come si possono vi posso solamente dire dei numeri una persona intende un qualche cosa con le parole il 4 invece con le immagini Comunichiamo all'87%, siamo molto più diretti per vi far visualizzare alla cliente un qualche cosa, un taglio, un, un colore e possiamo anche fare una mescola non solamente di una fotografia ma anche una mescola di tre fotografie prendendo dei particolari. Eh, del caso specifico per esempio se io dovessi spiegarmi le basette il capello moda Trump e il ciuffetto eh, mi ci vorrebbe tantissimo tempo invece con una fotografia io mi metto di posa già comunico un qualche cosa che è reale che già esiste nel momento che noi riusciamo attraverso questa intervista con parole aperte che la cliente ci dà delle informazioni e non ci dica solamente sì e non possiamo parlare di tutto, di politica, di scienza, di sport, malattie, qualsiasi cosa però dentro questa intervista che noi andiamo a fare alla cliente dobbiamo avere chiarezza perché dobbiamo tirare fuori la motivazione della persona perché se dai i capelli, perché si fa il colore, eccetera. E questo necessita di queste famose parole aperte. Per esempio, un'altra tecnica molto semplice è mi puoi raccontare la storia dei tuoi capelli e lì potrai scoprire tantissime cose, da un'affluenza a un altro parrucchiere dove non è interpretato bene quello che sono le esigenze personali dell'individuo, a mm, mesh fatte in casa, fatte male, permanenti, stiraggi o tutto quello che la pubblicità in tv eh, pubblicizza molto semplicemente mh, proprio perché la gente se lo possa fare in casa perché tante volte succede che andiamo a riparare danni fatti da una pubblicità secondo me non tanto buona ma anche un po' ingannevole perché le immagini le pubblicità delle immagini comunicano di questo colore e ti verrà uguale alla modella questo secondo me non è vero e allora dobbiamo rieducare la clientela a questa comunicazione dei mass media per eh, eh, fare eh, lo stesso colore tutta una popolazione uguale no, invece io credo che sia la personalizzazione individua individuale per ogni singolo individuo che il parrucchiere attraverso la sua professionalità iniziando con queste famose parole aperte per sapere quale tendenza c'è della cliente che desiderio ha. Di conseguenza, per tutti i giovani che iniziano questa attività, vi consiglio di studiare questa tecnica di queste parole aperte per stare molto accorti a che è il desiderio perché io credo che un taglio un buon colore a livello tecnico si possa imparare molto velocemente però questo meccanismo lo possiamo abbinare a una comunicazione che è primaria ricordatevi è primaria un buon parrucchiere di esito deve saper interpretare l'esigenza della persona le mode, eh, i tagli, so, tutto un qualche altra cosa che andremo a parlare anche di questo qua però adesso in questa prima lezione, in questo tutorial di comunicazione dobbiamo esercitarci a far per tutti quei giovani parrucchieri che già stanno lavorando o nelle scuole o in un parrucchiere di cominciare ad ascoltare le persone e quello è il linguaggio verbale poi c'è anche un linguaggio del corpo come si pone, come si mette via dicendo ma spero di parlarle eh, su un'altra puntata perché anche quello è una bella scienza mh, che ci aiuterà allora l'esercizio di, di questa mh, puntata è Ehm, iniziare ad ascoltare le persone per vedere la storia una cosa molto importante la prima ma la prima parola che ogni persona quando interagisce con il parrucchiere è la parola dominante in quella giornata o in quel periodo di tempo nel momento che sappiamo quella informazione è tra virgolette un cavallo di troia per aiutare la cliente a poi creare nitidezza in quello che noi andremo a proporre ok? bene io credo per iniziare questo tutorial eh, l'esercizio ce l'avete eh, quando arriverà la cliente la fate mettere seduta con tutto il saguaffaire del parrucchiere e cominciamo a fare qualche domanda aperta eh, per esempio le parole chiuse sono hai lavato i capelli oggi? quella ti dirà o sì o no come hai lavato i capelli oggi? non ti può dire se sì e no ma ti dirà che shampoo ha usato, come l'ha usato, dove l'ha usato se c'è il professionale parrucchiere che già gli fa un trattamento e quelle sono tutte informazioni che servono per poi proporre uno stile bene, mi sono deluncato abbastanza, per oggi va bene la prossima volta vorrei parlare di questo libro guida con le immagini per farvi vedere come utilizzare al meglio questa comunicazione visiva che è fondamentale per avere esito nella parruccheria e avere successo e accontentare le clienti. Bene, Francesco Gravallori vi augura buon proseguimento a tutti i compagneri parrucchieri parlo anche con eh, amici italiani parrucchieri, eh, Calorea e Stile sta prendendo dei contatti nuovamente in Italia e perché no, qualche corso di comunicazione fatto dal Calorea in Italia potrà accadere. Per il momento è ancora presto, però ci stiamo lavorando in base al vostro riscontro questi video che io sto facendo sto proprio notando eh, se eh, questo modo di insegnare possa piacere o non ma stiamo iniziando per fare un grande lavoro insieme a voi giovani che mi interessate moltissimo perché veramente avete eh, un'opportunità di cambiare la vostra vita a livello lavorativo e trovare un aggancio per essere eccellenti in quello che fate. Grazie dell'ascolto, Francesco Gallori, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!